Oggi abbiamo un altro problema, giusto Brunello? Sì, cioè abbiamo ancora dei dati. di eh. abbiamo, facciamo la poesia, la facciamo dopo, recitazione. recitazione, Facciamo recitazione. Abbiamo qui presenti il quarto, il terzo e il secondo premio di recitazione. Il primo e il quinto non c'è. Allora il quarto premio è Elisabetta Pettolato ah, Elisabetta Pettolato Il terzo premio è di Angela Maria Tiberi Grazie oh, aspetta che la papà aspetta Andrea Angela Maria ti faccio dove stavi? No, lo Allora, ha vinto questo premio per sì. eh, che poesia? Che recitazione di che cosa? La poesia di Bruno Mancini. È, a lui e alle donne. è vero Perché questo è rapporto è tra Bruno Mancini. 25, eh. e Mancini dico. è dico. Lo dico. Lo dico. Piacere collaborare ciao, ciao. con il presidente Bruno Mancini, ma allo stesso tempo con tutti i vari presidenti, tra eh, cui Cecilia Salages, di Orchidea Latina, che ha avuto un impedimento, con Ananserri, Egitto eh, Perù, eh, Aide Gutierrez. Eh, quindi, Col, col presidente della Sponda ci abbiamo qui l'onore della grande Roma, il, Benito, il dottor Benito Corradini, che io lo considero come un fratello maggiore e un padre di Il quale fratello grande, maggiore ti Bruno dà un altro premio, noi. perché non lo sapete, il 12 dicembre questa signora ha avuto il premio Solidarietà Romana qui al Museo dei Papi a Roma, quindi c'è già, questa è la bozza del prossimo numero con la sua foto manco lei la vista, tutto premiato. Questo Trav che è bello Sicura. di oggi è la squadra. Una cosa importante presidente Bruno Mancini è che questo libro dedicato a Napoli in benico del mondo alla cultura. È stato premiato a Viareggio, grazie alla conoscenza eh, che ho avuto tramite il nostro carissimo, grande, e illustre eh, scrittore eh, Mauro Montacchiesi. Mm -hmm. E' <ride> stato premiato come primo documento, mi hanno detto di portarle a tutte le eh, biblioteche, perché ha un valore storico che avrà importanza nel tempo perché è una documentazione della storia io devo ringraziare il personaggio importante Pasquale Esposito che mi ha aiutato a tirare fuori l'amore verso la cultura napoletana già ce l'avevo però io devo molto a Nischia anche Ischia fa parte della cultura napoletana tant'è vero che qui l'Igalia Nischia ha descritto il nostro grande presidente Bruno Mancini, poi c'è la storia di Pozzuoli, della famiglia Petrarca perché c è, è raffoletana, poi ci sono uh, grandi eh, personaggi come la nostra cara amica eh, L Luciana Capece, eh, Risa Petrarca, tutta la famiglia Petrarca, perché? Perché questa è un'importanza storica, il bene non va dimenticato. Oggi più che mai l'amore deve trionfare, deve trionfare sia nei cuori piccoli ma anche nei grandi. E chi non comprende cos'è l'amore, bisogna farglielo comprendere. Brav'amore! <ride> <la parola. ride> <ride> Quindi questo libro, anche se ci sarà qualche imperfezione, qualche errore, eh, pazienza. Ma il contenuto vale, e vale la parola. Quindi c'è anche Lucia Fusco, ci sono tutti i grandi artisti e io la voglio donare alla casa Cultura oh. la nostra grande amica grazie, grazie Chiara Poli poi c'è anche Flora eh, Lucco e eh, tanti tanti artisti Luciana Capisce che eh, con le sue poesie e col suo amore che ha sì. la sua vita quindi grandi protagonisti io ci sono per caso per sì ci sta ah, Irena, sì. la famiglia vedrà <ride> certo ho detto la famiglia vedrà perché la famiglia Pedrarca è importante per la cultura inglese, è una storia che riguarda anche il secolo scorso. Quindi da non dimenticare la famiglia Pedrarca. Mi si è anche 50. Rita, eh, ne ha fatto eh, eh, eh, eh, la, la ha recensione e ha descritto tutta la sua famiglia, anche la nostra amata Elena Elena Pedrarca e il papà, tutti no, i figli. E poi allora, non dimentichiamo i grandi artisti <ride> Merola, eh, Sergio Boni, Un saluto da Luciano Sommari da Luciano ah, Somma, Somma. Che mi ha fatto anche la prefazione ed è un pro grande protagonista della, della cultura napoletana. Ecco, quindi io sono entusiasta di aver raccolto i napoletani, quelli che hanno andato <ride> a Napoli, che mi hanno detto. Sono avuto otto mesi di lavoro. Che non è stato semplice perché io devo collaborare con eh, mio fratello, con mamma, anche se non ci sono quasi mai, purtroppo, perché ho due bambini disabili. Devo fare i salti mortali per essere nel noi. Ecco qui con brava. Perfetto. pomeriggio.